Buonasera a tutti, allora, eh, oggi parliamo di CRO, eh, che è una disciplina che investe in mio ruolo da diversi anni, eh, innanzitutto vi chiedo una cosa, qualcuno di voi si occupa di CRO? Wow, <ride> qualcuno di voi sa cos'è la CRO? Ok, qualcuno mi vuole dire che secondo lui che cos'è la Croa? Sì, <ride> un po' più nello specifico di cosa si occupa. Ok? Qualcos'altro? Ok, ok, altri commenti? Ok, <ride> questo è facile però. Ok, normalmente io quando parlo di CRO, a specialisti, a colleghi, ad altre agenzie, la prima cosa che mi dicono è, quindi tu sei quello che fai gli abitest? Sì. È eh, una parte della CRO. Eh, fare CRO sostanzialmente non è solo fare abitest. La abitest è un mezzo con cui si arriva alla parte di conversione in un sito. Eh, questo è molto importante perché eh, la bitest è una piccola porzione del lavoro che si fa, probabilmente è una di quelle finali, ma viene eh, preceduta da eh, diverse attività molto più importanti e molto di, più di valore. Quali ambiti sono coinvolti? Allora, eh, la CRO è una eh, disciplina che investe veramente tutte le aree: si parla di campagne quindi la parte di acquisizione, si parla di front-end, di back-end paradossalmente, di eh, analisi del traffico, quindi tutti i sistemi analitici, Adobe, Google Analytics, e va anche a toccare tutta la parte social e tutto ciò che può avere eh, un concetto di journey, quindi da dove può passare l'utente eh, su tutti i suoi touch point. Eh, mi piace molto il termine che, con cui si definisce in questa frase la cro, disciplina, perché eh, quando viene capita la commercial optimization è proprio un mindset, non è più un'attività, una specializzazione, ma è un modo di vivere i progetti e portare valore ai vostri clienti o alla, alla vostra impresa. Questo perché nel momento in cui eh, si abbraccia questo tipo di metodologia si cambia proprio il modo di pensare, il modo di rapportarsi con, uh, con uh, altre aree di, uh, di competenza, di sviluppo e questo ci dà modo di aprire molto la mente e di uh, agire a 360 gradi sui progetti. Allora, eh, la CRO è utilizzata come concetto di testing, di sperimentazione, ma in generale di, di cultura da svariati anni dalle aziende più grosse, Spotify, Netflix, Google, Amazon, tantissimo. Eh, basa praticamente la buona riuscita del, degli interventi di massimizzazione del conversion rate proprio attraverso questa disciplina. E... Amazon ad esempio lo fa tantissimo, sono capitato un sacco di volte in degli esperimenti di Amazon da utente e ovviamente Amazon è una di quelle aziende come quelle che ho citato che vive di volumi incredibili e quindi spostare eh, il, piccole azioni all'interno del sito anche di pochi punti percentuali o di frazioni di punti percentuali significa per un'azienda come Amazon magari di fatturare milioni di dollari in più al mese. Allora, ci sono alcuni eh, touch point, diciamo, eh, su cui si può eh, costruire questo metodo. Questi, diciamo, che sono i quattro più importanti e eh, che vanno a investire sui eh, concetti principali su cui vive questa disciplina. Innanzitutto il concetto che ormai dovrebbe essere diffuso in qualsiasi eh, specializzazione digitale del concetto del data driven, quindi la, la croce aiuta tantissimo a uscire dal secondo me, ma io ho sentito che, io ho letto da questa parte, eh, una decisione data-driven, o meglio, un'argomentazione data-driven è molto più forte, e molto più sostenibile. Quando io mi rapporto ai miei clienti, eh, porto sempre dei dati a supporto e quindi difficilmente possono darmi torto. Possiamo convenire che una soluzione è migliore di un'altra, ma si parte sempre da un presupposto molto forte. Eh, un punto molto forte della Cro è la condivisione eh, di, di team funzionali diversi, quindi... Poter costruire una visione del progetto e non più tu fai una cosa e arrivi fino al tuo pezzo, io ne faccio un'altra, io ne faccio un'altra ancora e ognuno guarda il suo piccolo conversion rate. Tutti abbiamo lo stesso obiettivo e bisogna intersecare le varie attività per farle eh, vivere insieme. Pensare di aver mai raggiunto un limite. Se una cosa va bene uno ha detto che non possa andare meglio, può anche andare peggio però mi è capitato molte volte di avere dei progetti su cui lavoravo eh, dove mi veniva detto al cliente, ma questa cosa funziona bene? Ok, ma proviamo a spingerla al suo limite, al, al, a migliorarla ancora. Se sta funzionando, funzionando bene, perché non può andare benissimo, magari con dei piccoli interventi? E forse il punto più importante che, eh, diciamo, si allontana un po' dalla vecchia scuola del web Design è il non continuare a rifare da zero. Ho una landing che non funziona, ok, facciamo uscire una nuova versione. Ho l home page che fa eh, troppi rimbalzi, eh, rifacciamo la home page. Ho la pagina di prodotto che non converte, rifacciamo la pagina. Rifare costa, è un grosso rischio perché può andare peggio di prima e non permette di capire ehm, le reali problematiche. Se io ho una pagina fatta in un modo e la rifaccio completamente, Ok, magari va meglio, ma per quale motivo va peggio, per quale motivo magari butto via qualcosa che andava bene prima, eccetera, eccetera. E un, altra, un, altra, un altro aspetto fondamentale della conversion sono è la sua elasticità. Eh, si innesta completamente in tutte le fasi di sviluppo del lavoro. Che voi state per lanciare un prodotto, una nuova attività di marketing se il sito è già esistente, se il sito è alla sua fine o al suo nuovo inizio, in qualsiasi di queste eh, fasi di vita di un progetto potete trarre vantaggio da questo mindset. Ovviamente calando poi le varie sfaccettature della CRO eh, di caso in caso, ma tendenzialmente la metodologia di lavoro è sempre la stessa. E, allora, tendenzialmente il, il ciclo di una strategia di CRO, mi sentirete dire CRO 50 volte in questa mezz'ora. Eh, vive sostanzialmente di... Eh, è un ciclo iterativo, si parte da una fase di ricerca, si studiano i benchmark di mercato, i competitor, eh, si mettono a terra delle idee, sostanzialmente eh, queste idee devono puntare a risolvere un problema o migliorare una situazione che può andare bene, il tutto si traduce in degli interventi di ottimizzazione misurabili, mirati e contenuti si eh, magazzino dati e si impara imparare significa anche molto spesso spostare i commercial rating positivo o farli aumentare eh, uno dei concetti eh, più importanti probabilmente eh, di, questo, di questo approccio strategico che è un po' quello che ho stressato eh, nell'altra slide è eh, il tipo di matrice strategica che viene utilizzata Sostanzialmente, eh, questa è una delle matrici che viene utilizzata nei, nel, nei progetti di Crow in eh, modo molto semplice. Tutto ciò che può portare più beneficio possibile e costa azioni piccole, cambio di copy testi, ehm, piccole pagine, piccoli elementi, si fanno immediatamente se pensiamo che possano portare un valore. Tutto ciò che costa tanto, dobbiamo rifare un widget, dobbiamo rifare una pagina, si lascia alla fine e si valuta se fare veramente la fine. Perché magari 10 microazioni mi hanno portato talmente tanto beneficio che non mi conviene più andare dal mio cliente, il mio capo, eh, il mio manager e dirgli guarda per fare quest'ultima ci servono 25 giorni di lavoro e non sappiamo se andrà bene. E questo approccio vi consente di lavorare in modo decisamente smart di fare cose in ore non in giorni di lavoro se non in mezz'ora due parole veloci su di me io mi occupo di eh, conversion rate optimization da circa 6-7 anni da più o meno quando ho cominciato a entrare un pochino nel mercato italiano a livello di tool e strumentazione e lavoro con eh, clienti un po' di tutti i tipi e-commerce, eh, publisher Uh, siti di abbigliamento e molto semplicemente gli aiuto a aumentare le conversioni si è bloccato ok ora andiamo a vedere due uh, degli aspetti fondamentali che uh, che riguardano la parte di crow uh, sono molto sbilanciati uh, sulla parte più di UX e implementazione, eh, perché secondo me è la parte più divertente, è la parte dove probabilmente molti di voi sono meno abituati a lavorare, e, però è la parte più accessibile da un punto di vista di tool, di, di knowledge, di documentazione, quindi eh, quello che mi piacerebbe alla fine di questa slide è darvi dei concetti da approfondire e strumenti su cui potervi divertire sui vostri progetti. Allora, un, um, visto che prima ho citato la parte data driven, un concetto eh, sicuramente molto importante da, da definire è eh, la parte di dati quantitativi e qualitativi. E, um, I dati qualitativi sono tutti quei dati che non sono tendenzialmente numeri, o sono più i benchmark, sono le ricerche di mercato, eh, sono più le idee che vi fate voi della conoscenza dei vostri progetti, i dati quantitativi ovviamente sono i numeri, i conversion rate, i tassi di abbandono, le visite, eccetera, eccetera. Eh, perché bisogna dare importanza a tutte e due? Eh, allora, gli strumenti analitici ci danno un'overview importantissima da cui iniziare, ma ci danno una visione limitata di quello che sta succedendo. Sapere che il sito è visitato mi fa arrivare a un set di informazioni abbastanza limitato, sapere che la gente esce da quella pagina non mi fa capire il perché esce da quella pagina, sapere che la gente non converte non mi fa capire perché non converte. Quindi è molto importante eh, partire dalla base analitica per sapere dove guardare, dove faccio analisi in un sito, comincio a vedere le aree di inefficienza, quelle che mi fanno bounce, nei funnel, gli step che droppano eh, le pagine che vengono visitate la giornata dell'utente dove passa i percorsi che eh, gli utenti disegnano all'interno del sito lavoro sui grandi numeri possibilmente, quindi non vado a prendere la pagina dei contatti dove magari sono tre visite al mese ma vado a prendere l'home page del sito, le pagine di prodotto eh, gli articoli se è un publisher e vado a capire che cosa sta succedendo a livello numerico facendo eh, questo esercizio, molto semplice tra l'altro, posso cominciare a farmi le giuste domande, perché la gente abbandona in questo step specifico, devo andarlo a scoprire. Come faccio a scoprirlo? Uno degli strumenti più di valore, se si impara a utilizzarlo bene, sono le mappe di calore, o meglio, tutte, eh, tutta la suite di strumenti che prevede le mappe di calore. Chi utilizza di voi le mappe di calore? Pensavo più persone, ok. Allora, eh, le mappe di calore sono uno strumento che vi consiglio di inserire quotidianamente nel vostro eh, approccio lavorativo. Per diversi motivi. Allora, innanzitutto vi faccio una piccola overview per quanto da strumento a strumento possono cambiare i nomi o altro. Le mappe di calore tendenzialmente sono quelle dove, eh, che fanno vedere i movimenti tracciati nella pagina i click o i tap, dato che sulla parte di mobile non esistono i click ma esistono i tap e la scroll map o l'attention map che definisce alcune informazioni importanti tra cui la profondità di scroll, la viewport media eh, di ogni pagina e altri dati significativi che possono far capire come viene percepita psicologicamente la pagina a livello verticale. E la cosa eh, che mi viene sempre chiesta eh, quando porto una hitmap o meglio un set di mappe è ma tu ci capisci qualcosa perché qualsiasi persona onesta guardando una mappa di calore dovrebbe dire è una immagine macchiata non c'è niente da capire qua dentro è vero o meglio se eh, non avete esperienza il primo impatto è sicuramente molto simile a questo vedete dei tap, dei click, e dite ovvio lì c'è un bottone, lì c'è un'immagine, con l'esperienza e con delle metodologie di approccio del mappe di calore si può maturare una sensibilità molto alta. Eh, attraverso già la lettura di queste pagine macchiate vi posso garantire che si possono scoprire dei problemi enormi all'interno delle pagine che non vi potrebbe dire Analytics, non perché il povero Analytics non faccia bene il suo lavoro, ma perché dovesse tracciare un miliardo di eventi su una pagina per avere eh, lo stesso approccio dell'HitMap. Il grosso vantaggio Map è che è un approccio passivo, voi le installate sul sito, non dovete dire tracciami quella call to action, lo fa lui, lui traccia qualsiasi elemento HTML riconosce, più o meno con delle limitazioni, e lo fa tutto in automatico, quindi è proprio un approccio complementare quello analitico dove decidete voi cosa per cosa tracciare. Nel mio lavoro, ad esempio, la base dati, qualsiasi essa sia, analytics, e la parte di hitmap eh, è un ping pong continuo. Guardo i dati, vado sull'hitmap, trovo una cosa sull'hitmap, la convalido con i dati, eccetera, eccetera. Più vado avanti, più trovo un pattern, cioè trovo che un dato è correlato a una cosa che ho vista sulla mappa, e quella cosa che ho visto sulla mappa mi ha portato a capire una cosa che non avrei mai trovato nei dati, a meno che di passarci una vita intera. Un altro strumento molto interessante del, di tutti i tool di mappe di calore in generale, eh, è quello di session recording. Allora, session recording eh, è, una, è una parte molto interessante di questi tool, seppur mo se molto dispendiosa a livello di tempo anche qua ci sono molti approcci e metodologie che aiutano a ottimizzarlo tanto sostanzialmente, eh, per chi non, non lo sapesse, non l'ha mai visto voi utente per utente, visita per visita, avete una registrazione di quello che ha fatto ovviamente una registrazione anonima, se no io sarei in possesso di tutte le carte di credito di tutti i clienti che ho visto e non sarei qui probabilmente dove vengono oscurati i dati sensibili all'interno della pagina ehm, i, i campi che compila eccetera eccetera voi non sapete nulla di questo utente sapete che ha visto il, quella pagina con quella risoluzione eh, con, ehm, con, determinati, con determinato browser eccetera ma non sapete nulla di più è dispendioso perché vedere visita per visita è molto impegnativo ma eh, attraverso dei filtri e altre eh, diciamo piccole tecniche, è possibile andare dritti al punto. Anche in questo caso vi posso garantire poche registrazioni si trovano un sacco di problemi. Ok, tanto quanto eh, heatmap e registrazioni, abbiamo alcuni tool dedicati alla forma analysis, e questi sono un pochino più sofisticati eh, e funzionano bene dove i form sono una componente super strategica del progetto, vanno a dare informazioni su il, le interazioni con i campi, i tassi di esitazione, le recompilazioni, capite bene che sono informazioni difficili da strapolare se non facendo dei user test o comunque eh, analiticamente è veramente una rottura a tirarle fuori. Le serve, un altro strumento che offrono spesso questi, eh, queste suite, eh, dico solo una piccola cosa su questo, è... Eh, Tipicamente le survey sono un ottimo strumento perché poche poche risposte di sotto vanno a prendere, eh, a stressare dei problemi comuni a tutti. Tre risposte su un milione di utenti di solito vi, vi fanno imbroccare la strada giusta. Ok, quali tool vi, eh, vi consiglio eh, rispetto a quello che vi ho raccontato? Questi due... Non perché uno è meglio dell'altro, meglio, non è vero, Oggiar è meglio di Clarity, secondo me. Però Oger si paga e può avere dei costi anche un pochino importanti. Stiamo parlando magari a regime di qualche centinaio di euro al mese. È più bello, è più ricco, ma dovete saperlo usare meglio. Clarity è gratuito, lo installate, e non ha limitazioni di traffico né niente, perché non farlo per sperimentare il vostro sito? Ha una dashboard analitica molto carina, lo usate, beh, lo installate sui siti dei vostri clienti, male non fa, non appesantisce per la libreria. E provate sicuramente a giocarci. Parte di sperimentazione. Quando andiamo un pochino più rapidi perché in verità l'argomento è più complesso, ma eh, è quello dove eh, ci sono più tecnicismi, vi voglio solo dare un overview per farvi capire eh, come funziona. La parte di sperimentazione è ovviamente legata alla parte di test. Eh, e, allora ci sono diversi tipologie di test che potete affrontare in un progetto online che sono l'Abitest il multivariato il redirect e la personalizzazione l'Abitest ehm, e multivariato sostanzialmente sono mettere in co a confronto qualcosa della pagina versus quella cosa fatta in modo diverso bottone rosso lo stesso bottone lo faccio verde il multivariato va a incrociare più aspetti voglio testare sia il colore del bottone sia il copy del bottone ok? avrò una matrice di eh, possibilità che vengono automaticamente generate dal tool il redire, Scusate, è, un, è il test un pochino più semplice eh, a livello di setup da una parte mando gli utenti a una pagina eh, con lo sfondo rosso dall'altra parte ha una pagina con due sottosezioni proprio due siti diversi anche questa cosa funziona molto bene e l'ultima tipologia di test è la presentazione. qui ci sarebbe da parlarne per veramente tanto mi spiace connessare molto ma devo farlo potete avere la capacità di eh, servire un'esperienza un personalizzata di pagina di call to action, di copy di qualsiasi cosa sul sito, utente per utente secondo ovviamente delle caratteristiche comuni ad esempio, non ho, ho riempito il carrello, non l'ho convertito, ti regalo un buono in home page. Oppure eh, visito il sito, ma non metto mai nulla a carrello, eh, ti faccio apparire un pop-up o ti faccio vedere una cosa sulla base dei tuoi interessi. È uno strumento molto potente da questo punto di vista. L'ultima caratteristica de, de, della sperimentazione è la parte dei multistep: cioè abbiamo la capacità, la possibilità di fare all'interno di un sito eh, test che coinvolgono più pagine, un funnel, ad esempio, dove ci sono più step, oppure paradoss paradossalmente una journey, eh, l'home page, la pagina di prodotto e la pagina di carrello. Queste tre pagine potrebbero essere assimilabili in un test e essere diversificate eh, rispetto da un utente all'altro. Per questo tipo di approccio vi considero anche atto Google Optimize, perché è il migliore? No, perché è gratis, o meglio esiste in una versione gratuita che è praticamente al 99,9% delle sue possibilità. Contate che i tool, il, i tool competitor partono da decine di miliardi di euro all'anno, quindi stiamo proprio parlando di una grossa differenza. Io con questo ci lavoro con il 70% dei miei clienti, stiamo parlando di clienti che fanno decine di milioni di visite al mese e non ho problemi nella versione free. Quindi immaginate cosa potete fare su dei progetti un po' più piccoli. Ok, vado un attimo eh, sulla parte più, più tecnica. Eh, perché Google Optimize, come tutti gli strumenti che fanno A-B-Testing, si sposa bene con il mindset WordPress? Perché hanno sostanzialmente la stessa possibilità, in verità qualcosa anche in più. Tanto quanto WordPress, ad esempio, con l'introduzione di Gutenberg o con tutti i visual editor che siamo abituati a utilizzare, offre la possibilità, anche per chi non è proprio super tecnico, di manipolare il front-end, quindi costruire delle pagine, questi tool fanno la stessa cosa ci consentono attraverso un'interfaccia, eh, un'interfaccia a cui si può accedere senza avere accesso al back-end del sito. È una cosa trasparente, voi installate Ottimize il sito e da quel momento in poi potete fare quello che volete, ovviamente con un concetto di pubblicazione, non è che cominciate a scrivere cose a casa e lo vedono tutti, eh, però somiglia molto al concetto di WordPress. Quindi potete modificare testi, eh, rivedere completamente o parzialmente l'HTML, manipolare il CSS, JavaScript ovviamente, eh, rimuovere elementi, inserirne di nuovi, sostituire immagini, ehm, ok. E potete capire che facendo tutto questo eh, attraverso uno strumento esterno voi avete una capacità di intervento sul sito del cliente o su questi progetti paradossalmente molto più ampia non dovete più chiedere a l'iti può fare quella cosa lì, non dovete aspettare tutti questi tempi, potete farla voi direttamente condividerla con il vostro cliente e buttarla poi online vi parlo di tre case eh, purtroppo non posso mettere il contesto, gli screenshot, il nome del cliente perché sono tutte cose anonime ma è solo per farvi capire eh, la potenzialità di questo tipo di approccio. Eh, questo è un test che ho fatto circa due settimane fa, tre settimane, su una landing page dove non avevo neanche accesso a data analytics, avevo solo Logger installato. Ho fatto un'analisi un po' oristica, un po' sulla mappa di calore, ho proposto di cambiare il testo di un bottone, perché pensavo che fosse il problema. I numeri li vedete? Eh, più di più 18% di click, e eh, questa pagina aveva come obiettivo finale, quello di aprire una modale fra schiacchione app. Più 120% di conversioni, solo con il testo di un bottone. Tempo di lavoro un quarto d'ora per arrivarci, un po' di più, qualche giorno di lavoro. Eh, sempre sullo stesso cliente, un altro test che ho fatto molto recentemente, giusto per dirvi che non è che sono cose capitate a caso e fortune, eh, una tabella di comparazione su un sito dove sostanzialmente diceva tu hai questa offerta e dall'altra parte potresti fare questa se mi dai 5 euro al mese, sempre con Ojar e basta, senza dati ho notato che c'erano delle problematiche a livello di interazione con la tabella di percezione sulla parte mobile ho semplicemente detto tramite CSS facendo le modifiche eh, abbiamo praticamente raddoppiato i click e abbassato la, il tasso di rimbalzo sul sito l'ultima case eh, questa su un e-commerce dove sostanzialmente il processo era questo mettevo a carrello qualcosa come tutti gli e-commerce poi mi chiedeva, vuoi logarti o vuoi registrarti? Quella pagina era stata concepita, penso, dalla persona più svogliata della, della mia esistenza. Era una pagina bianca con due action bianche su sfondo bianco, cioè veramente fatta malissimo. Magari mi capitassero sempre questi esperimenti. E mi hanno detto semplicemente, facciamo una cosa un po' più un po fatta meglio. Separazione delle informazioni in due tab, registrati, se non sei registrato loggati. Meno, 30, meno 34% di drop rate contate che stavano per rifare tutto il funnel pensando che fosse proprio un'altra parte e... va sempre così? assolutamente no faccio esperimenti dove le cose vanno male ed è un risultato faccio esperimenti dove la crescita è molto più piccola ma anche l'intervento è piccolo perché se io cambio il testo di un bottone e faccio lo 0,01% di conversioni io sono contento cliente no perché non capisce il valore dell'attività, però ho cambiato un testo, mi è capitato di stravolgere completamente delle pagine a livello di rete con eh, dei piccoli testi e dei piccoli cambiamenti. Ho finito, lascio spazio per le domande e solo una piccola postilla, eh, nell'azienda dove lavoro stiamo cercando gente che vuole appassionarsi della materia, però quindi nel caso. Grazie Nick, un applauso. su pagine lunghe e pagine corte nella versione mobile quale converte meglio così? allora quale converte meglio o no? ti posso dire che eh, qualsiasi pagina lunga se tu sotto ci metti la ricetta delle lasagne non la vede nessuno io su tutti gli e-commerce che ho visto nella mia vita con l'edit, ma tutti, tutti, home page viene vista per il 30%. Sotto ci puoi infilare quello che vuoi, appunti, i film da vedere la sera dopo, quello che vuoi. Non sarà da vedere nessuno. Sì, allora, se forni in contatto si apre un'altra tematica, che è la, la percezione visiva del form, il carico il di informazioni e tutto. Ovvio che vince un po' la regola meno e meglio. E anche su quello, ad esempio, mi è capitato su un sito eh, di quelli che facevano, che fanno, scusate, la, le vendite a tempo dei grandi marchi a solo sotto sottoscrizione, aveva una pagina con un form di iscrizione subito di tipo 60 campi. Guardate, che io non sarei proprio così felice di entrare in contatto con questo progetto. Il rosso diviso e step, ho detto i campi. Sembra un numero inventato e non mi è, non capiterà mai più nella vita. Ho fatto tipo il 1100% di iscrizioni in più. Ma la base di partenza era talmente facile che quello era, bastava a niente per scrollarlo. Ok, grazie ancora, Nick Marmonti.